ATTENZIONE WARNING Il video che state per vedere comprende contenuti non adatti ai a ricottare, marzienti e persone sensibili Se vuoi impedirne la visione ricordati di attivare il parental FATTI NO CONTROL L'autore di questo video non si assume responsabilità di nessun tipo, genere, colore o consistenza Detto questo vi auguro una buona visione bene bene uso Picciocco dei Picciocca sono il vostro hyper da Bida e questo è un video un po', diver un po diverso dagli altri ehm, volevo fare la Charlie Charlie challenge che non so se avete già non so se la conoscete già probabilmente sì, perché l'ha fatta praticamente me mezza YouTube una challenge fatta da mezza YouTube comunque ehm, consiste in questo praticamente avete un appunto un foglio qualsiasi foglia, non deve essere una cosa comprata dal dal tizio o sempronio comunque un foglio di carta diviso in quattro, mettete si, sì, no, e, insomma risposte poi prendete due matite e, e vi consiglio cioè, vi, vi consiglio le matite e, normali vabbè, uguale e perché le due matite sono posizionate una eh, uno sopra l'altra perpendicolarmente grazie mille Oscar Oscar il cane dei vicini e comunque perché non so se si vede come sono messe le matite perpendicolarmente una sopra l'altra scusate ma una, una videocamera lo scrausa Comunque, e quindi lo spirito mm, che risponde, risponde alle vostre domande, lo spirito Charlie risponde al, che non è Charlie Hebdo, comunque risponde alle vostre domande, semplicemente muovendo la matita, faccio un esempio, Charlie sei in questa stanza, in questo momento? adesso no com'è possibile no what the fuck what the fuck my godness this is fucking crazy ball cioè com'è possibile no no com'è possibile vabbè comunque mi mettiamo la ora... cioè ma, ma io mi chiedo se ma cioè charlie ma mi stai prendendo per il culo per caso Meno male, a me mi stai prendendo per il culo. Cioè, proprio mi stai prendendo per il culo. Comunque. Quindi, prossima domanda. Il mio canale di YouTube raggiungerà i miei iscritti o altri 2000 iscritti o tre miei iscritti, però almeno gli iscritti, entro la fine del 2015. Sì. Voi, che ce n'è? Voi vai cazzo Sono troppo Conquisterò YouTube Sì. <ride> ok Quindi Prossima domanda Chi è la feccia più feccia di YouTube Italia? Scegli Ehm Si sì, Per Favij No Per André Di Pre Due grandi feccia Una peggio dell'altra Secondo Charlie Chi è la peggiore? Favij, la feccia di YouTube Italia Sì ah, Avrei giurato In realtà avrei detto più andare a Perché Favij sono solo un, un Un tizio Che gioca ai videogame urlando E spaventandosi e così A caso L'altro È Favij <ride> Ok, <ride> scherzo No, no, no, no di Pre è quello che intervista gente strana comunque ah, è vero poi ricordatevi alla fine quando, quando finite di di salutare Charlie se non lo spirito resterà nella stanza e se resta nella stanza potersi sentire voci cose che sbattono e, e appunto eh, cose strane quindi, addio Charlie Paura, eh? E scommetto che stavate credendo davvero, eh? Ditto che stavate credendo, eh? Stavate credendo davvero? Ma poi, cosa? Ma è tutta una stronzata questa Charlie Charlie Challenge Comunque un salutone a Zibita